Buongiorno, sono il dottor Carpegna e oggi andremo ad analizzare i motivi per i quali purtroppo se siamo portatori di protesi totali alcuni cibi non siamo più in grado di poterli masticare nella maniera corretta. Per poter rimpiazzare i denti che vengono persi possono essere utilizzati o dei presidi mobili o dei presidi fissi. I presidi fissi ovviamente richiedono l'utilizzo o di denti già presenti nella bocca o di eventuali impianti che vengono posizionati in un secondo momento, mentre le protesi totali o le protesi parziali sono delle protesi mobili che vengono immesse all'interno della bocca del paziente per andare a sostituire uno o più denti. Nel caso di protesi totali, quindi nella completa assenza di denti, abbiamo la maggiore problematica dovuta al fatto che le protesi, non avendo nessun tipo di appoggio se non quello sulla gengiva, ovviamente hanno delle difficoltà a stare ferme e quindi a determinare un'efficacia del processo masticatorio. Teniamo presente che eh, utilizzando 100 come riferimento per una masticazione ottimale nel caso in cui un paziente sia portatore di una protesi totale questa efficienza scende al 10-15% anche nei casi in cui la protesi sia fatta nel modo migliore in assoluto possibile questo proprio perché la mancanza di appoggi se non quello della mucosa diminuisce di molto la stabilità della protesi e quindi l'efficienza con cui il paziente riesce a mangiare. Se invece eh, riusciamo a stabilizzare la protesi totale con l'utilizzo di almeno due impianti, riusciamo a riottenere una efficacia masticatoria che risulta essere intorno al 35-40% di quello che era l'effettivo potenziale iniziale. Nel caso in cui invece si scelga di sostituire i denti mancanti con una protesi fissa a supporto implantare, quindi con l'utilizzo di 4-6 impianti per arcata, si riesce a riavere un'efficienza masticatoria mediante questa protesi fissa pari al 90% di quella che era l'efficacia iniziale, quindi praticamente si torna a mangiare con la stessa capacità che avevamo prima.